Grazie a te proteggiamo il nostro ambiente. Grazie a te abbiamo cura del nostro patrimonio. Grazie a te portiamo calore e speranza. Ogni giorno decine di migliaia di giovani volontari del Servizio Civile Universale sono vicini al nostro paese. Il loro è un impegno comune, fatto di solidarietà, coraggio e determinazione. In un'Italia che non si arrende. Vai sul sito e presenta la domanda Servizio Civile Universale Una scelta che cambia la vita Tua e degli altri